Quale poema ha più versi? La Divina Commedia o L'Iliade? Ha più versi? L'Iliade. Perché? L'Iliade di Omero ha 15.683 versi e sametri. La Divina Commedia di Dante ha 14.233 versi e decassileti. Ciao, al prossimo video. A presto.